Una donna conosciuta con il soprannome di la serial killer dal cuore solitario giapponese incontrava degli uomini su internet, li avvelenava, rubava i loro soldi e poi li uccideva. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Anche oggi parleremo di un nuovo caso di cronaca nera giapponese, in particolare vi racconterò la storia di Kanae Kijima, la serial killer dal cuore solitario giapponese. È stata condannata per aver avvelenato ben tre aspiranti mariti e c'è il sospetto che ne abbia fatti fuori anche altri quattro, tra il 2007 e il 2009. Il 6 agosto del 2009 il 41enne Yoshiyuki Oide è stato trovato morto all'interno della sua vettura in un parcheggio di Fujimi nella prefettura di Saitama. La causa della sua morte era avvelenamento da monossido di carbonio. Tuttavia l'idea che questo uomo si fosse suicidato mostrava una serie di incongruenze. Per questo motivo un'indagine è stata aperta da parte della polizia di Saitama. A seguito di queste indagini sono arrivati a bussare alla porta di una donna disoccupata di 30. 34 anni, questa donna altre non era che Kane Kijima. La donna era appunto la fidanzata di questo oide. Sembra inoltre che questa donna avesse già un passato con altri amanti che purtroppo sono deceduti in circostanze alquanto misteriose questa donna tra l'altro ha anche mentito dicendo di essere la moglie di yoshiuki alla compagnia assicurativa la polizia l'ha quindi arrestata per aver commesso frode il 25 settembre dello stesso anno la donna era riuscita a ottenere 4 milioni e 700 mila yen dopo aver finto di essere appunto la moglie di Yoshiuki. Nel 2010 la donna era stata nuovamente arrestata dopo il rilevamento di altre 7 accuse di frode, nel mentre la polizia ha continuato a indagare contemporaneamente su tutta questa lunga lista di omicidi che tutti li ricollegavano a questa donna. Il 22 di febbraio è stata accusata di aver fatto fuori Takao Terada, un uomo di 53 anni come è stato rilasciato in un report da parte del dipartimento di polizia di Tokyo all'epoca la causa della sua morte era stata attribuita a suicidio e non era stata effettuata un'autopsia su questo uomo appunto di 53 anni che faceva eh, il salariman. l'accusa di omicidio sembrava molto insolita nonostante appunto la mancanza di prove per la causa della morte appunto di Takao inoltre era riemerso anche un altro uomo di 70 anni tale Sadao Fukayama il cui corpo era stato trovato nudo all'interno di un bagno nella sua casa di Matsudo ancora una volta la causa della sua morte non era stata determinata e l'ammonte dei suoi soldi era pari a 74 milioni di yen, una cosa come 60.0 mila euro. Tornando adesso all'uomo di cui vi avevo parlato prima: che c'era questa mancanza di prove, il motivo per cui è stata condannata anche per questo caso era questo collegamento che c'era appunto tra la strana morte di Sadao Fukayama e questo Takao Terada, perché in entrambi i casi. Um, la causa di morte era stata piuttosto uh, insolita e misteriosa però c'era un tassello comune che uh, quando Takao Terada il 53enne era venuto a mancare subito prima della morte un totale di 17 milioni di yen sono stati trasferiti e depositati sul conto bancario di Kijima. Inoltre uh, il 15 di dicembre c'è stato un'altra persona che è caduto probabilmente vittima di questa donna, tale Kenzo Ando, un 88enne di Noda, che è morto in un incendio a casa sua. Tuttavia, da ulteriori indagini, si è scoperto che la causa della morte non era stato per via di questo incendio, ma ancora una volta le prove suggerivano che c'era la presenza del monossido di carbonio e che quindi era stato avvelenato. Il padre di questo Ando era un famosissimo pittore e sembra che Kijima abbia rubato tutto i dipinti dalla casa di Kenzo per poi cercare di rivenderli ad alto prezzo immediatamente dopo la sua morte e inoltre ha anche prelevato una cifra pari a quasi 2 milioni di yen dal suo conto bancario. E inoltre poi c'era questa sua ultima vittima, quella di cui si è iniziato ad aprire questa indagine, appunto Yoshiyuki Oide, 41enne, che come vi dicevo era stato ritrovato questo uomo di Chioda in una macchina che era stata affittata Grazie in un parcheggio di Fujimi la causa della morte ancora una volta era stata attribuita all'avvelenamento per modossino di carbonio e ancora una volta c'era un tassello comune, il fatto che Kijima avesse ricevuto ancora una volta dei soldi sul proprio account appunto eh, quei 4.7 milioni di yen di cui vi parlavo all'inizio perché lei appunto ha finto di essere la moglie di Yoshiyuki e quindi era riuscito ad ottenere questi soldi da parte delle compagnie assicurative. Oltre a questi ci sono stati una serie di altre tre morti che possono essere stati attribuiti a questa donna. Uno era avvenuto nel maggio del 2004 quando un giornalista che è rimasto anonimo, è stato trovato morto dopo essere stato travolto da un treno. Un altro, eh, sempre nella regione del canto, nell'aprile del 2009, tale Kazumi Yaiba, il cui corpo è stato ritrovato sulla spiaggia e la sua morte è stata attribuita, o almeno così si pensava, a un incidente avvenuto mentre stava pescando. Inoltre, nell'ottobre del 2009 c'è stata anche la morte misteriosa di Hideyuki Maruyama 53. Che è stato ritrovato nei pressi di Ciba. Ci sono stati inoltre una serie di altri crimini che Fortunatamente questi uomini sono sopravvissuti ma tutti hanno dato una certa somma di denaro a questa donna. Questa donna era riuscita anche a farsi dare dei soldi da alcune altre vittime come un quarantenne che le ha donato 1.3 milioni di yen, poi c'è stato un uomo sulla cinquantina di Nagano che le ha versato una cifra pari a 1.9 milioni di yen, poi c'è stato un altro uomo di Shizuoka sempre sui 40 anni che il 10 di gennaio del 2009 ha dormito con questa donna in questo hotel e Kijima poi se n'è andata la mattina presto rubandogli dal suo portafoglio 50.000 yen c'è stato anche un uomo sulla cinquantina eh, nel 2009 del quale Kanae ha tentato di eh, rubargli un altro centinaio di yen ma ce ne sono veramente tantissimi di casi c'è anche un 41enne di Tokyo che anche lui ha avuto a che fare con eh, questa Kijima e è riuscita a rubargli una cosa come 40 milioni di yen e infine anche che un uomo di nagano sulla cinquantina dal quale la donna ha cercato di rubarli 1.4 milioni di yen e un trentenne di saitama che appunto la donna ha cercato di rubarli ancora una volta veramente una cifra molto alta pari a quasi 200 milioni di yen ma chi era questa kijima kijima è nata e cresciuta a nakashibetsu in hokkaido dove si è diplomata alla scuola superiore di betsu Successivamente ha iniziato a eh, frequentare la Facoltà di Economia nell'Università di Toyo University. Tuttavia non ha concluso gli studi dal momento che aveva altri interessi per la sua carriera. Kijima era infatti un abile bugiarda e diceva di vivere in un condominio lussuoso di Nishi Ikebukuro pagando 200.000 yen al mese che sono tipo 1800 euro e diceva anche di guidare una Mercedes-Benz che in realtà era a noleggio usava anche lo pseudonimo di Sakura Yoshikawa affermando che il suo padre era un insegnante dell'Università di Tokyo inoltre lei diceva di essere un insegnante di pianoforte Kijima era solita tenere dei diari dove scriveva i suoi pensieri e le sue memorie che sono stati poi anche pubblicati in un libro chiamato Josei Jishin, un romanzo che è stato pubblicato da Kadagawa Future Publication nel febbraio del 2015 con il titolo Prize. Kanae possedeva anche un blog che ha iniziato il 5 gennaio del 2014. I suoi fan hanno pubblicato gli scritti di Kijima su un blog appositamente creato per lei. Parliamo adesso del processo. Il primo processo si è tenuto presso la corte distrettuale di Saitama e la criminale era stata accusata per tre omicidi e sei capi d'accusa per tentata frode frode e anche furto le procedure giudiziarie sono iniziate il 5 gennaio del 2012 il primo processo è avvenuto il 10 gennaio e il giorno del giudizio il 13 aprile sempre dello stesso anno parlando adesso dei tre casi di omicidio l'accusa ha fornito le seguenti prove Primo tra tutti vi era la somiglianza tra i vari omicidi, infatti in tutti e tre i casi erano state utilizzate delle sostanze comuni, che tra l'altro erano state acquistate dalla stessa Kijima in precedenza e sono stati trovati sia sulla scena sia nell'appartamento di questa donna. E inoltre l'ultima persona che ognuna di queste vittime aveva visto era proprio la signora Kanae. Nello specifico per quanto riguarda il caso di Takao Terada, sia il computer che le chiavi sono state prelevate dal suo importamento è improbabile che Tarada abbia quindi acquistato 25 grammi di questa sostanza appunto per intossicarsi inoltre non aveva un'auto o una bicicletta e non c'era traccia che avesse noleggiato una macchina, vi ricordo che questo uomo era stato ritrovato in quel parcheggio all'interno di una macchina affittata quindi chi mai avrebbe affittato questa macchina e come mai lui si trovava all'interno? perché appunto non c'era traccia eh, di un suo probabile acquisto su internet. Spostandoci adesso sul caso di Kenzo Ando, lui non aveva mai preso dei sonniferi prima e quel giorno che era stato trovato morto era stato trovato appunto privo di vita perché aveva preso una quantità pari a 10 volte la quantità di sonniferi normali eh, che sarebbero stati prescritti a una persona magari che aveva problemi ad addormentarsi, quindi capite è veramente strano che una persona che mai aveva fatto uso di queste sostanze si sia ritrovato a prendere 10 volte di più della dose consigliata perché di solito c'è una specie di escalation comunque per quanto riguarda l'autopsia giudiziaria non c'era quasi nessuna polvere di carbonio nella gola cosa che solitamente si presuppone quando uno eh, si avvelena con il monossido di carbonio per quanto riguarda invece il caso di Yoshiyuki Oide non c'era nessuna chiave di auto a noleggio, nella macchina sul luogo del delitto ed è veramente strano che questo uomo avesse scelto di buttarla via prima di suicidarsi. Oide non aveva residui dello Yotan sulle mani e non sono stati trovati nemmeno i guanti. L'accusa ha detto in una dichiarazione il cielo notturno si estende fuori dalla finestra quando la notte si apre diventa coperto di neve anche se non si vede quando la neve è caduta si può scoprire che è caduta nel mezzo della notte. Sostanzialmente con questa metafora quello che si voleva dire era che l'enfasi sull'accumulo di prove Circostanziali era più che sufficiente per dimostrare la colpevolezza di Kijima capite che c'erano troppi punti che non combaciavano e all'interno di ognuno di questi casi vi erano delle morti comunque in circostanze particolari e tutte queste persone avevano mandato dei soldi proprio poco prima le ore prima di morire proprio a questa Kijima mm dall'altra parte inoltre Kanae e il suo team di difesa ha sostenuto che tutte queste prove sono state consegnate volontariamente, dall'altra parte però il team appunto che si era occupato di difendere Kanae ha detto che tutte queste eh, ingente somme di denaro erano state donate a Kanae volontariamente e che lei non le avesse in, in nessun modo eh, manipolati e che tutte queste morti erano accidentali o eh, queste persone si erano suicidati, il che e, secondo la difesa giustificherebbe la dovuta assoluzione di questo caso dal momento che Kanae ha detta loro non aveva alcuna colpa io ragazzi non so cosa ne pensate voi ma scrivetemelo qui sotto nei commenti a me sembra che queste prove siano abbastanza diciamo inattaccabili in ogni caso il tribunale distrettuale di Saitama riconosce eh, le accuse e appunto la condanna per impiccagione di Kanae Kijima. Fu eh, la prima imputata donna a ricevere una simile sentenza in un processo con un giudice laico e eh, la donna ha fatto appello proprio lo stesso giorno. L'appello è avvenuto all'alta corte di Tokyo alla quale ha conformato la condanna a morte e il 12 marzo del 2014 ha spinto eh, un ulteriore appello di kijima lo stesso giorno ha deciso ancora una volta di appellarsi questa volta alla corte suprema kijima si è spostata di prigione dopo la decisione della corte d'appello e ha eh, cambiato il suo cognome nel 2016 la corte suprema presieduta dal giudice yoshinobu onuki decise di tenere la prima sessione di apertura appunto il 10 febbraio del 2017 in tale data il tribunale della difesa ha sostenuto che gli uomini potrebbero essere essersi suicidati questo non era sopportato da alcun fatto e il pubblico ministero smontò eh, appunto questa ipotesi contribuendo quindi al rigetto del ricorso sostanzialmente per il pubblico ministero non c'era dubbi era stato proprio questa donna a commettere questi efferati omicidi il 14 aprile del 2017 il giudice della corte suprema appunto yoshinobu onuki disse le decisioni sono state intenzionali ed estremamente dolorose. L'imputata ha espresso delle teorie che sembrano alquanto irrazionali e non ha mostrato alcun rimorso. Pertanto la pena di morte è inevitabile e con questo la sua condanna a morte è stata confermata. Il 9 maggio la Corte Suprema ha rispinto le accuse di pregiudizio contro Kijima, che è stata appunto la quindicesima donna a essere stata condannata alla pena di morte nel dopoguerra e la prima ad essere condannata, come vi dicevo, da un giudice laico. Dal 2019 Kijima eh, si trova nel braccio della morte della Tokyo Detention House. Bene ragazzi questo era il caso di oggi, io spero che anche questo caso era un po' più corto perché non c'era moltissimo eh, da dire perché alla fine tutto quello che era stato ritrovato era molto circostanziale e anche sul passato di questa donna non si è eh, trovato moltissimo devo dire che è rimasto un personaggio piuttosto misterioso e anche i media non ne hanno trattato molto anche perché negli stessi anni eh, stava proprio avvenendo un caso ben più noto di cui ho trattato e quindi quindi um, la, i media si sono focalizzati più su quel caso rispetto a questo, però è veramente un caso che a me fa davvero rabbrividire, da io non riesco a capire le motivazioni dietro a tutte queste uccisioni, è vero che eh, sono tutte circostanziali, però sembra abbastanza palese che sia stata lei proprio l'artefice di questi piani, per via di questi trasferimenti di soldi, non lo so, poteva farsi pagare in contanti, sarebbe stato meglio. In ogni caso, eh, non lo so, mi dispiace davvero per le vittime, per le famiglie di queste vittime, che magari pensavano di aver trovato una moglie o una e invece si sono ritrovati con un'assassina in casa. Io ragazzi eh, vi ringrazio per essere stati con me e spero di rivedervi nel prossimo video, scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate e lasciate anche un mi piace. Alla prossima, ciao!